allora buongiorno buonasera da italia zulu 4 victor quebec sierra vinco quasi sempre il quasi che mi prega dunque vi ho postato il video della prova del x-ray eh, 6100 eh, sul gruppo eh, qrp italia aperta parentesi qrp italia eh, vi consiglio di iscrivervi perché se siete amanti del qrp almeno eh, siete in buona compagnia con degli esauriti per il qrp e Vi dà consolazione il fatto che la patologia non è vostra esclusiva ma è ampiamente diffusa comunque torniamo, tornando a bomba su, sull'argomento mi è stato fatto notare che insomma la ricezione non è qualcosa di eh, eccezionale allora io voglio fare una prova eh, stesso tipo di antenna, eh, eh, collegati due apparati alla stessa antenna, la Yagi per i 40 metri, quindi condizioni perfettamente identiche, eh, l'X6100 e lo Jesu FT817. Prova a fare una verifica di ricezione dei due apparati, sperando che nessuno dei due entri in trasmissione, se no faccio un danno della madonna. E vediamo un po', giochiamo un po' sulla banda a 40 metri, sarà un video breve perché farò un paio di, di, eh, di controlli su, sulle, sulle modulazioni più forti e quelle più deboli e vedere un po' cosa salta fuori vediamo un po' perfetto, allora sulla destra l'FT817 apparato stupendo, meraviglioso che poi in quel di stradella si arrabbiano e sulla sinistra il cinese dichiara ideologia comunista però a me piace sono contento non l'avrei mai detto eh, mi sembra per il momento che funzioni bene eh, scusate il rumore di sottofondo ma è la stampante 3d che sta lavorando a un progetto che voglio mettere in pista domani però sicuramente domani piove e quindi faremo dell'altro perché piove la neve lo sopporto in sota ma l'acqua assolutamente no allora alziamo il volume qui dell'8 e 17 abbiamo un segnale s8 no s9 scusate s9 bene Ora passo al 6.100 8.17 8.17 1100 817 premetto che non ho attivato nessun tipo di filtro eh, sugli apparati quindi condizioni base allora cerchiamo qualcos'altro chicken and they do uh, all things like chicken burger and look and then pick your flag. Ok. Cerchiamo qualcos'altro. Ok. 7190 e qualcosa. 6100 in questo momento. Passiamo all'8.17 notte Und geht gut mit dem FastQRP und dem Deephole. Wie gesagt, 9 plus 10 hier, ungefähr 9 plus 15 teilweise in den Spitzen geht aber so rauf und runter. Ich habe ungefähr einen Kilowatt im Moment. SDR von Apache LS einer Und eine Alpha 74 und die Antenne ist ebenfalls ein Deephole. Allerdings aus Aluminiumrohr drehbar. Ora, se vogliamo fare una differenziazione sulla qualità del tono audio, ok, ci può anche stare, ma eh, l'alta fedeltà e, e l'am radio secondo me sono due cose diverse, comunque ognuno può fare le sue scelte. Apparentemente per me sono uguali eh, segnale 9 e su questo segnale 9. Facciamo un altro giro. Siamo qui. fino alla fine di giorno. Oh, un italico! 7142. Non ci vedo! 7142 Ma mi dispiace ma io non lo ricevo. Ecco. Bene Alberto, sono andate sì, fatti i lavori di impianto. Come se c'è sempre che l'antenna lì uguale alla tua. Allora, colleghi italici di qua. E colleghi italici di qua sicuramente qui l'altoparlante distorce un pochettino di più è una cosa che sarà penso due due centimetri e mezzo di diametro ci sta eh, bisognerebbe utilizzare l'apparato con le cuffie cosa che io in sorta non faccio perché ho, ho terrore di qualcuno che mi arrivi alle spalle e non è una cosa piacevole quando qualcuno ti arriva alle spalle Mi sembra di fare le orecchie pelose ad ascoltare questi commenti. Vabbè. Allora, qui è vero, c'è una piccola distorsione sull'ex sull 6100, ma sicuramente è dovuta alla, al dimensionamento dell'altoparlante. Abbasso il volume. Allora, 7083, altri colleghi italici. Quindi pure per me a E venga anch'io sia scrocco. famiglia di con tutti gli con Allora, bene eh, così. così lx 6100 adesso e passiamo all'817. All sei 1.100. Allora, ah, buon pranzo a tutti. Allora, buon pranzo a ci vediamo nell'arco della giornata qua. è vero che, che in zona 8 si mangia quest'ora? allora ok per me gli apparati dal punto di vista della ricezione sono uguali poi dipende dai gusti personali secondo me l'X6100 tira fuori meglio i segnalini deboli può essere l'impressione la gioia del giocattolino nuovo la poca obiettività eh, per me sono uguali eh, 73 auguri buon natale Kampai!